No, no, molto meno. Grazie, Presidente. E io veramente oggi è la giornata in cui rimango sempre più perplessa. Eh, perché? Perché si, con questa delibera di indirizzo, e tale rimane, si va a intervenire in un ambito che certo non è di competenza del consigliere o dell'assessore, o ci sono dei percorsi da fare. E sono stabiliti dalle norme, il confronto con i sindacati, i passaggi obbligati, quindi non è la delibera di indirizzo che detta un qualcosa, sono percorsi che devono essere fatti. L'abbiamo riconosciuto, sottolineato, affermato nelle commissioni e lo ribadiamo ancora adesso. Quindi sinceramente dire la memoria di giunta o l'assessore che dice devo reclutare in questo modo piuttosto che in quell'altro mi porta a riconoscere che forse i sistemi di reclutamento, il termine è brutto però lo utilizzo, devono rispondere a, specifiche, eh, a specifici riferimenti normativi. Eh, il mio intervento è anche come dichiarazione di voto. Uh, per simpatia noi del movimento 5 stelle uh, voteremo favore favorevolmente a questa proposta ma uh, diciamo il contenuto le linee di indirizzo devono fare i conti con quelli che sono le norme e quelli che sono i percorsi dovuti quindi voteremo favorevolmente e, mh, quindi tutto quello che viene specificato è conseguenziale, è logico, è normale, non può succedere che si alzi il telefono e si dica io eh, assumo te piuttosto che un altro. Ci sono le norme e le norme devono essere rispettate. Eh, linee di indirizzo sì è vero, ma senza, lo, lo ribadisco, senza quella modifica perdonatemi senza quella integrazione al regolamento non c'è delibera di indirizzo che tenga credo che chi avvezzo alla politica più di quanto lo possa essere io non possa che darmi ragione quindi veramente ripeto per simpatia eh, voteremo favorevolmente questa proposta grazie